lezione abbiamo imparato eh, come aggirare e risolvere la forma di indecisione più infinito o meno infinito nel caso di funzioni polinomiali, quindi funzioni che abbiano un'equazione del tipo f di x, un polinomio di grado n. Riprendiamo velocemente questa cosa facendo un esempio per, non lo so, 4 x alla terza meno 2x alla seconda più x meno 5. Questa è una cubica, quindi nessuno eh, traccia il grafico di questa funzione mh, calcolando i limiti, eccetera, perché è una funzione eh, semplice, però adesso la utilizziamo come esempio. Allora, il dominio è meno infinito più infinito, che è il dominio di tutte le funzioni eh, polinomiali, e eh, ci andiamo a calcolare il limite per x che tende a più infinito di questa funzione. Allora abbiamo detto che sostituiamo più infinito al posto della x, e qui ci viene 4 per più infinito alla terza, meno 2 per più infinito al quadrato, più infinito meno 5. Facciamo rapidamente i calcoli infinito elevato a potenza positiva è sempre più infinito, se lo moltiplico per un numero è sempre più infinito, quindi qui ho più infinito, qui ho più infinito però con un segno meno davanti, più infinito e meno 5. Allora evidentemente questo meno 5 diventa trascurabile, lo possiamo togliere, qui c'è una battaglia tra infiniti, il meno 5 proprio non ha voce in capitolo, Qui abbiamo due volte più infinito, quindi più infinito e più infinito fa evidentemente più infinito e poi abbiamo meno infinito. Abbiamo detto che l'infinito non si può trattare come un numero, non è un numero come quelli ai quali siamo abituati, quindi non possiamo dire che più infinito o meno infinito faccia zero, perché non è vero, dipende da come sono fatti questi infiniti abbiamo già detto che potrebbe vincere più infinito potrebbe vincere meno infinito oppure potrebbero in qualche modo equilibrarsi cioè essere infiniti dello stesso tipo diciamo e quindi dare come risultato eh, qualcosa che non sia un infinito in questo caso abbiamo detto come si fa si torna indietro si torna indietro vuol dire che si torna a prendere l'equazione, l'espressione della funzione lasciando dentro la x, perché dobbiamo cercare di riscrivere questa funzione in una forma in cui non si presenti più questa forma di indecisione. Quindi torniamo indietro e scriviamo limite per x che tende a più infinito di f di x. Vabbè, questo potevo fare a meno di scriverlo. Comunque, limite per x che tende a più infinito. Allora, il trucco qual è? Ehm, per eliminare la forma di, di indecisione più infinito o meno infinito, il, tru il trucco consiste nel raccogliere la x di grado massimo. Essendo questa funzione una cubica, è evidente che il grado massimo è il terzo grado. Quindi, devo raccogliere x alla terza. E all'interno della parentesi cosa scrivo? 4, perché 4 per x alla terza mi darebbe il primo termine, poi meno 2 fratto x, perché eh, se moltiplico 2 fratto x per x alla terza ottengo 2x quadro, più 1 fratto x quadro, perché se moltiplico 1 su x quadro per x alla terza ottengo x, meno 5 su x alla terza. Ok, a questo punto posso di nuovo buttare dentro più infinito al posto della x. Quindi qui avrei x alla terza, cioè più infinito alla terza, cioè più infinito. Aperta tonda, 4 meno 2 fratto più infinito, più 1 fratto più infinito al quadrato fa ancora più infinito, meno 5 fratto più infinito alla terza fa ancora più infinito. Allora, adesso... Si nota immediatamente che all'interno della parentesi che ho? ho il 4, che era esattamente il coefficiente numerico del termine di grado massimo, mentre con questo trucco di fattorizzare l'espressione algebrica che mi dà la funzione, tutti gli altri termini sono diventati degli infinitesimi, quindi tutti e tre questi termini tendono a 0. Di conseguenza cosa succede? Che ho un più infinito che moltiplica una quantità, che è quella dentro la tonda, che tende a 4. Ok, Quindi è chiaro che più infinito per 4 fa più infinito. Riassunto e scorciatoia. Quando avete una funzione polinomiale, di qualunque grado sia, e state calcolando il limite per x che tende a più infinito o allo stesso modo anche per x che tende a meno infinito, basta andare a vedere che cosa fa il termine di grado massimo, coefficiente numerico compreso. Quindi in pratica qui era sufficiente andare a vedere questa funzione, a che cosa tendeva 4x alla terza? Perché esattamente l'unica cosa che sopravvive. Questo più infinito era quello che arrivava da x alla terza. Quindi, ripeto, nel caso di una funzione polinomiale, se sto calcolando il limite per x che tende all'infinito, non ha importanza con che segno, vado a vedere soltanto a che cosa tende il termine di grado massimo, coefficiente numerico compreso.